Le cose. Le cose. Le cose. le cose... le cose... le cose... Lente. È così che devono procedere le cose. Le cose... Lente. Lente. i Lente. l'attesa arriverà Attesa è un rituale più grande da non sottovalutare. Le cose, lente, è nell'attesa che si pondera, si valuta. Le cose, lente, Ci si sottomette alla scelta. Le Ed ecco i cavalli al tondino. Muscoli tesi, nervi tirati, manto marrone, pelle nera lucente. E chi pensa alla scommessa fuma più che altro il sigaro. Sì. Sistema il cappello, miscia il baffo il rimbalza. Sguardo intenso le cose intenso nella bestia occhiata bassa al vicino le cose le porta monete in mano e via le cose chi deve scommettere va <tose> e sa Incianto, pensa di sapere ora dubita comunque inesorabilmente paraocchi deve scommettere numero pronunciato pagato a mezze labbra per non pensare che lo sta facendo per davvero si gioca in moto la reputazione in una corsa velocissima in un rallentilentissimo dove la voce del cronista impiega ere per scadire una parola è così che devono procedere le cose lente le cose lente, lente, tempo, per conoscersi, scrutarsi, odorarsi, lente, scegliere tempo, le cose, per pensarti in ogni tondino, in ogni passo di danza, ogni volta che io e tu, dall'altra parte del cielo, altra parte del muro, insieme a me non salvo, ma nello stesso momento bevi un bicchiere d'acqua e io e te e il cavallo in simultanea beviamo e diciamo ah bene l'acqua poi solo io e te non il cavallo pensiamo stesso istante fluido vitale liquido come l'acqua H2O Kini cespica e brunica nella lentezza dei nella soluzione di soluti e solventi e salute e saluti chimica che parla la nostra lingua i nostri numeri ed io come sempre senza dubbio a mente fredda sangue forse Mano ferma, baffo assente, accendo il sigaro e non aspiro. Fuoco, legusto, mm. sorrido, scommetto su di te, sui tuoi Lippo. nervi. Un solo numero, vincente. E mi basta.